Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo un nuovo numero del nostro trimestrale lobby della scienza e della tecnica, il numero 54, appena uscito in edicola. Abbiamo un bel articolo dedicato ai meteoriti, un articolo di, di modellismo dedicato alla nave della Marina Militare Palinuro, la nave scuola della Marina Militare Palinuro. Recensiamo c'è una recensione di un evento, eh, Antiche Luci, che si terrà a Schilpario il 2, il 3 e 4 agosto. La rassegna di minerali e fossili ad Agordo, in programma domenica 11 agosto 2019. Un articolo dedicato alla cosmologia, L'ombra del mostro, la prima immagine di un buco nero. Una recensione di un libro. 29 giugno 1873, quindi seguì una scossa e un tremolio. La mostra scambio di minerali e fossili, che si terrà a massa marittima il 27 e il 28 luglio 2019. Per elettronica e tecnologia abbiamo un articolo dedicato a come installare un termostato, termostato smart. Per storia della scienza, elementi cronologici della trigonometria. Questo è un articolo diviso in parti e qui proponiamo la prima parte. Poi c'è la recensione di un evento, undicesima mostra scambio di minerali micromounts a Lanzada e tutte le attività proposte dall'Associazione Istituto Valtellinese di Mineralogia Fulvio Grazioli, che si terranno tra luglio ed agosto. Un articolo dedicato al portale della flora spontanea d'Italia per la tecnologia elementi di stampa 3D. E poi un bel articolo dedicato alla pirografia. Spieghiamo un po' quali legni utilizzare e come lavorare il legno prima di utilizzarlo in pirografia. Buona lettura a tutti! La rivista si trova in edicola e può essere anche acquistata online. Grazie.